Il saluto è importante, è educazione. E se non ti rispondono al saluto, <ride> non è un problema tuo. O oh, magari il loro modo di salutare è non salutarti. Oh, salutano tutti ma non ti vuol dire che sei speciale, sei diverso, che ti distingui. La poesia che andrò a rivelare oggi si intitola Poesia. Facile. Come si chiama quella macchina? Macchina. E come si chiama quel sugo? Sugo. E come fai a, a distinguere una macchina dall'altra? Se le chiami tutte macchine? Eh, ci entri dentro, la provi, ne, ne provi il contenuto, ecco, si differenziano dal contenuto, anche le persone, vai, non ti fermi al viso, a ciò che dice, a ciò che non dice, all'impressione, oh che impressione, e eh no, vai oltre. Cioè, mettici un po' di pressione in più per andare oltre alla prima impressione. Se no vai in depressione. E eh no, devi, devi pompare. Ci vuole aria. Respira. Tira dentro l'aria e buttala fuori. E così ti trovi la forza per andare oltre. Stai andando un po' troppo oltre, <ride> e eh, sei a rischio, a rischio di scoprire cosa c'è di diverso quella persona da quell'altra. E cosa c'hai di diverso tu andando oltre? Cosa scopri di te che non conoscevi andando oltre sconfinando e così un verso dopo l'altro si crea il pensiero grazie a quel sentiero ecco, il pensiero va creato è già, già pronto, no, il pensiero va costruito, va criticato, va messo in discussione, va messo a nudo, è, è scoperto, è fatto nascere, il pensiero va, va fatto nascere, bisogna fecondarlo, altrimenti è di plastica.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 ho io un piatto da servirti. E se fosse una poesia con cento sue sorelle a scandire la vita nostra? In attesa di risposta accenno, o minimo ciglio, una poesia quanto duri, non so dirti. Ma una storia conosco. La storia della bambina che mai il tempo è riuscita da afferrare. educazione.